rielaborare più attributi contemporaneamente questo è un problema abbastanza diciamo così sentito nel mondo GIS e non solo ovvero data una tabella attributi in questo caso per esempio abbiamo le regioni Istat anzi faccio vedere ah, la tabella attributi data questa tabella degli attributi vedete qua caratterizzata da un feed, da CODRIP, CO, codrip sta per codice di ripartizione geografica, CODREG è il codice della regione, denominazione della regione, eh, questo qua è il perimetro e questo qua è l'area, perimetro espresso in, in metri e SHEP area espressa in eh, metri quadrati. Bene, il problema che mh, voglio farvi eh, vedere come risolvere, ripeto, è la rielaborazione di più attributi contemporaneamente, è il seguente. Abbiamo questa tabella attributi. Io voglio modificare il campo codrip ed è qua codrip, lo voglio modificare, nel senso che invece di leggere 111, io voglio mettere un valore, cioè il suo valore corrispondente del codrip. Codrip, ripeto, è il codice di ripartizione geografica. Le ripartizioni geografiche... In Italia sono 5 sono e sono queste che ho colorate, vedete con uno qua siamo, siamo a nord-ovest, 2 nord-est, il 3 è il centro, il 4 è il sud e il 5 sono le isole, ok? Quindi voglio modificare questo campo, a posto di 1 dove c'è uno voglio mettere nord-ovest, 2 nord-est e così via per gli altri. Quindi voglio modificare questo campo. Non solo questo, ma voglio modificare contemporaneamente questi due campi. Questo è il perimetro e questo è l'area. Innanzitutto voglio modificare il nome del campo, non voglio più leggere shape, length, ma perimetro. E voglio mettere anche l'unità di misura. Quindi perimetro in chilometri e area Questa in chilometri quadrati. Questi numeri che vedo qua sono in metri, quindi metri lineari quindi metri e metri quadrati ok quindi voglio modificare questi tre campi codrip rip shape length e shape area ok come si fa in un'unica soluzione potrei fare con un calcolatore di campi di QGIS però lo dovrei fare tre volte lo dovrei avviare tre volte in aggiornamento quindi prima aggiornare questo poi aggiornare questo poi aggiornare questo ma esiste una modalità in QGIS eh, attraverso l'uso oh, eh, di un algoritmo di processing io vi faccio vedere qual è assieme alla, mm, al, diciamo così, alle potenzialità dell'espressione di QGIS ok? allora andiamo, eh, andiamo a modificare questa tabella qua allora avvio ehm, dove siamo qua? Uh, apro gli strumenti di processing e vado a cercare il mio algoritmo che a me serve si chiama aggrega quindi qua basta che scrivo nella, ta, nel, nella casella di ricerca aggrega naturalmente se in inglese è aggregate quindi aggrega ed è questo qua questo doppio clic e si avvia questo qua apparentemente fa paura questa schermata qua ma non è così è abbastanza semplice qua sopra possiamo mettere anzi dobbiamo selezionare il layer che vogliamo modificare poi sotto, subito sotto c'è raggruppa tramite espressione ora io non voglio raggruppare in questo caso ok io voglio solamente aggiornare dei campi, il trucco dove sta per non far aggregare nulla il trucco sta nel dare, nel raggruppa qua dentro un campo con valori univoci io in questo caso ce l'ho che si chiama feed FID. FID è univoco, cosa intende per univoco? Che qua abbiamo per ogni riga un numero diverso, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Questo è il trucco, in modo tale che quando, quando QGIS cerca di raggruppare ma non trova tutti i numeri diversi, non raggruppa nulla. Il trucco è questo. Quindi qua, ricordatevi sempre, se volete fare questa procedura, qua dovete mettere un campo univoco. Oppure lo create prima ok? in questo caso si può creare, basta creare una nuova campo e lo popolate per esempio con un con id, oppure non so, con row number, tutti questi eh, tirano fuori dei campi univoci, bene, detto ciò, detto questo, allora, entro qua dentro, sono qua, allora feed, eh, devo lasciare per com'è, non voglio modificarlo, codrip lo voglio modificare, lo voglio modificare, quindi sono lungo questa riga qua, codrip come nome per me va bene, per adesso lascio codrip, non lo voglio più come numero però, perché abbiamo detto che voglio sostituire al numero la relativa stringa, ok? nord-ovest, nord-est, eccetera, eccetera, quindi in questo caso vado qua e modifico, testo, quanto deve essere lungo il suo testo? Ma ci abbiamo nord-ovest, nord-est, quindi per sicurezza metto 50 come lunghezza, ok? Precisione non mi interessa per il testo, ok? Scendo, ora parleremo qua cosa mettere, scendo giù codice regione, per me possono, possono rimanere così, e, però non è un numero 64 bit, cioè sono, sono 20 elementi, quindi perché eh, sprecare risorse? 32, per me va benissimo il 32, e qua mettiamo 9, mettete sempre 9 se utilizzate il 32 bit per quanto riguarda la denominazione della regione anche questo è testo, va bene 50, lasciatelo così shape length, che è il perimetro qua lo dobbiamo modificare, nome io qua voglio mettere perimetro, quindi doppio clic perimetro e lo voglio in Chilometri questa volta, chilometri lo scrivo direttamente qua ok, sotto c'è. Questa volta voglio area e la voglio in chilometri eh, quadrati, ok. Andiamo a vedere decimale doppio va bene, mh, i numeri ci dovrebbero andare benissimo, quindi sono 9, eh, come decimale, solamente 2, anche qua 9 decimale 2, e quindi abbiamo sistemato qua, andiamo a vedere cosa mettere qua, quasi come non devo raggruppare nulla, in via del tutto, oh, non so come dire, eccezionale, mettendo qua un campo feed che è univoco, questo qua viene automaticamente non considerato, cioè se devo sommare una riga con un solo valore non sommo nulla, ok? questo è il ragionamento, quindi qua potrei anche lasciare così, però è meglio qua andare a mettere da, da tutte queste funzioni di aggregazione la funzione first value, cioè significa il primo valore, per sicurezza mettetelo su tutti, non costa nulla, ma vi ripeto, non succede nulla se lo lasciate ehm, per come era prima, vedete, tutto il primo valore, Ok, detto ciò, abbiamo modificato il nome, eh, il tipo, la lunghezza, eccetera. Ora andiamo a modificare le cose che veramente ci servono. Quello che ci serve, innanzitutto, è Sheplank, vedete, perimetro, lo voglio in chilometri. Quindi devo accedere qua a Sheplank, dove c'è Epson, Epson che, vedete, mi fa accedere al costruttore di espressione. E Sheplank, non è altro che Sheplank. C'è, vedete, qua, questo è il nome del campo quindi prendi il valore che già c'è, siccome lo voglio espresso in chilometri, basta dividere per mille, ok? Ed è fatto. Questo qua io lo voglio come area in chilometri. Ops, questo è chilometri quadrati, giusto? Eh? Aria in chilometri quadrati. Quindi vado qua, entro, quindi scegli area che lui ha già calcolato, è un valore già presente nel, nella tabella attributi. Questa qua la voglio divisa. Per un milione perché voglio chilometri quadrati ok e questi due sono fatti quindi ho fatto già queste due modifiche andiamo a fare quella più corposa che è relativa al code rip accedo qua dentro e qua dentro devo scrivere qualcosa che mi vada a modificare quei, quei numeri dove c'è uno nord ovest, dove c'è due nord est e così via e quindi un modo è quello di utilizzare una funzione la funzione condizionale case quindi Scrivo case, vado a capo, when, allora, nel caso code rip fosse uguale a 1, allora 10, allora scrivi ehm, nord-ovest, giusto? Questo me lo copio, contro copia, anzi guardate fatemi zoomare un attimino così si vede meglio. questo lo copio 2 3 e 4 volte perché sono 5 le ripartizioni quindi nel caso il valore presente nella colonna codrip uguale a 1 allora metti eh, nord ovest se è uguale a 2 metti nord est se fosse uguale a 3 metti centro se fosse uguale a 4 eh, metti sud sud scusate altrimenti else altrimenti metti eh, isole Oops, scritto male isole. all'ultimo non vi dimenticate end, che deve finire deve chiudere tutto Ok, questa è l'espressione che va messa qua dentro. Gli dico ok, vedete, è tutta l'espressione qua dentro. Ok? E quindi, come vedete, sto apportando delle modifiche, più di una modifica contemporaneamente, addirittura con cambio di nome della, del campo, con modifica del tipo, della lunghezza, quindi vedete quante modifiche sto facendo. Ok? Fatto ciò, esegui. Fatto, fatto, questo lo chiudo, questo lo spengo, che è quello mio, ed ecco qua quello contenuto aggregato, che è questo. Come vedete è sempre la stessa eh, l'Italia suddivisa in regioni, vado ad aprire la tabella attributi e magicamente, non tanto perché lo sappiamo, ecco qua che è stato tutto modificato per come vo volevamo, ok? Se vi ricordate qua c'era codice rip 1, 2, 3, ore, qua c'è nord-ovest, nord-est, centro, sud, Isola. Qua, se vi ricordate c'era sheplank e sheparea, perimetro in chilometri, area in chilometri quadrati. Fatto, 20 elementi erano all'inizio, 20 elementi sono alla fine. Semplice, no? Se il video vi è stato utile mi raccomando mettete un like utile oppure se vi è piaciuto iscrivetevi al canale così cresciamo assieme e che dirvi alla prossima ciao